Buongiorno a tutti, prenderò molto meno tempo eh, dei cinque minuti. Eh, questa mozione nasce come eh, dimostrazione della buona volontà della maggioranza di eh, discutere un punto in particolare della delibera 30 che è stato eh, sollevato dalle associazioni di categoria e che riguardava la decadenza delle autorizzazioni delle rotazioni. Ora, eh, questo avrebbe generato sicuramente eh, la perdita del titolo quindi dell'autorizzazione per moltissimi e quindi diciamo, questo errore che abbiamo riconosciuto ha portato al, a un, dei colloqui nei quali abbiamo detto subito che eravamo disponibili a modificare questo punto e ad avviare una trattativa con le associazioni e un ascolto di tutte le altre osservazioni che dovevano pervenire. Questi tavoli ci sono stati già dalla notte stessa in cui è stata approvata la delibera abbiamo fatto almeno altri tre con di categoria in cui abbiamo parlato di vari temi, abbiamo accolto ehm, e ascoltato tutte le, le osservazioni, abbiamo detto che alcune eh, delle osservazioni presentate ci sono accoglibili, altre non potranno essere calate nella proposta politica del Movimento 5 Stelle, ma comunque eh, stiamo eh, portando avanti questi tavoli perché riteniamo che la partecipazione debba essere fatta e sia utile agli operatori come anche alla cittadinanza. Quindi oggi dimostriamo quello che abbiamo detto a parole, cioè la volontà di procedere alla modifica della 30 anche in tempi brevi per questo punto e eventualmente accogliere degli elementi migliorativi che possano provenire dalle associazioni di categoria o anche da altri enti istituzionali o associazioni di cittadini. Quindi oggi voteremo favorevolmente a questa eh, mozione per eh, dimostrare che teniamo fede alla parola data. Grazie.